scorso episodio avevamo lasciato il nostro eroe a lottare con i cannibali in una lunga serata Ce l'avrà fatta? E se sì cosa succederà adesso? Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su The Forest Ce eravamo lasciati che stavamo lottando contro degli indigeni poi sono andato un po' avanti, come vedete ci sono un po' di strutture qua, lì ci sono un po' di log di legna, anche qua come vedete è sparito un po' di foresta, anzi parecchia. Altra cosa, là in fondo vedete c'è una bandierina gialla, perché quello là è il posto dove pensavo di costruire la casa definitiva di, eh, dove andrò a dormire il resto delle giornate, mentre qua costruirò la base quella per i materiali, quindi... Per andare a prendere i materiali e spostarli adesso vi faccio vedere aspettate scusate ho dimenticato di farvi vedere Che nel frattempo ho raccolto un bel po di pellicce quindi potremo craftarci parecchi strumenti ho messo qua a essiccare La carne oh, Ma c'è il pesce che purtroppo è variato C'è parecchia carne variata perché Non, non la mangio sempre Già cioè che ci siamo, facciamo così. Cuciniamoci un braccio o qualcosa, non lo so. Ci cuciniamo. Facciamo così: quattro costine. Oddio, ho cucinato troppa roba. Ho cucinato braccio, gambe, tutto. Vabbè, cerbiottino! Non ti voglio fare del male. domani. Inutile che scappi. Comunque, le zone dove sono io eh, sono comunque battute. È una zona media battuta dagli indigeni. Perché, boh, sono tanto da guardare sul sito di Steam, lì, The Forest, e è una zona, appunto, battuta dagli indigeni. Eh, c'è tipo qualcuno in fiamme Porta miseria! Oh! Di portacci tua! Brutto figlio di... Murtacci, ostra, andatevene a fare in ciappe. Ma porca miseria. Allora, dobbiamo accoppare il tipo questo qua. E qua, e qua, e qua. E qua. Raga, no, no, no, no, no, no raga, ci muoio, ci muoio, ci muoio. Raga, l'abbiamo rischiata. Mi dispiace, me lo siete voluto voi. gli eh, no. uh. oh. Di portacci vostra, e eh, porca miseria No, no, no, no, no! Aiuta! Medicina, medicina. Eh, non ha fatto niente la medicina. E mai testa testato medicina. È incastrato, è incastrato, raga. Mi dammi la mia freccia intanto, grazie. Raga, l'aereo è, è una roba fantastica perché vi salva quasi sempre. Oh figlio di... Non mi dare fuoco alla casa. Raga, ma quanti sono, raga? Quanti sono? C'è pure la tizia, le bocce fuori. <coughs> raga, io non c'ho niente. Raga, ho, posso farmi un morto, però. No. Sono tremolato. Si sì, dovremmo andare a prendere materiali a quanto pare Raga posso salire, salire sugli alberi sti qua Ah sono tutti lì Lo aspetta facendo una mega grigliata Di burtaccio ho preso fuoco Via! Fuggite! Ah! Via, via, via, si savi che può! Sopra! Sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali! quanti sono ma lasciatemi in pace aia ok avete paura dell'acqua voi fantastico fantastico dai vieni qua sai grande vieni qua si sì, vieni qua dai vieni i mortacci vostra Dovete lasciarvi in pace. Dai, avanti il prossimo. Dai, vieni. Ho occupato il tuo zio. Non ho paura di occuparmi su nessun altro. Su, hai paura, eh? Hai paura? Hai visto che posso occuparvi tutti. Dai, fatemi sotto. Se avete, paura. a quanto ho capito, hanno spostato la testa dell'aereo. Perché è spostata, cioè è sparita. quindi dovremmo anche andare a ricerca di nuovo della testa dell'aereo perché non è più nel posto dove si trova come fai a incastrarti su un sasso e passi sopra tutto sei un quattro ruote sei un comunque le zone dove vedete ci sono questi totter sono le zone battute dagli giglieri quindi non si può fare niente Dov'è? c'è cioè, raga no però dai dovete lasciarmi in pace un attimo un secondo lasciarmi in pace fregarvene di tutto non mi hanno visto, vero però? No raga, raga, no, no, no, no, no, Avete visto cosa c'è? Perché in superficie quello? Quello non dovrebbe stare lì. No, raga, quello è uno di quei boss devastanti. No, no, raga. Ci cioè, abbiamo vicino a casa. Non siamo pronti. Guarda che infame! Infamella. Vuoi attendermi la trappola, sto qua? Ma ah, questi sono più di uno. Eccolo là: c'è il boss. In acqua. E' zio Ah, è morto È negato sì. Raga, squalo, squalo, squalo Squalo, squalo, squalo Squalo, raga, c'è uno squalo Raga, c'è uno squalo Raga, c'è uno squalo No Qui abbiamo la valigia, vediamo queste sono altre scotch, vestiti, snack, snacchini, tartarughe, no, no raga, raga, ci sono, sono tre! 3 più una tribù Vengo in pace Mi hai visto? Mi hai visto yeah. e... Stai indietro Ma dove è andato? Vabbè comunque ne abbiamo eliminato uno affogandolo Andiamo Vieni perché non muore? Cos'hai da ridere? Ma che vuoi? Ma muori Raga Ma muori Ah sono affogati Allora Eh sì, è a tui. portatili, cosa vuoi, ma muori raga respirano sott'acqua, quello da dove è apparso? Sì. Ehi, sono qui? Va via gabbiano Prendimi Sono qua Oh, non mi vede Non mi vede Si, sì, mi vede, mi vede, mi vede Edì, guarda, mori, mori, È morto Ma raga, annegano in una poncia d'acqua È morto vicino a quell'altro intanto Quello lì, ma cosa vuoi, vaffa via Guarda, cioè! Rotano sott'acqua, ma che... Raga ma c'ha le bombole sti qua Dove vai? Allora Non ci siamo capiti Sì, bravo fuggi Ma, no, ma che vuoi? Devi morire tu Raga se sta andando No tu non te ne vai E qua Puffi Mi ah, via. via, via, via vieni, vieni, vieni, vieni, è bravo, è bravo vieni qua, andega, andega dai tu devi morire e muori tu, non muori allora e qua aia mori ma guarda lì che sono ma guarda che respira sto qua è infame e e via qua vedere. abbiamo una molotov ok proviamo l'acciaia magari si accorge no si accorgerà cavoli che cioè Fuoco Eh, sì! Ma dai, non vieni da là Che ignorante che sei Allora proviamo con l'arco Vediamo se lo prendiamo Via l'accendino Mi è mancato E qua, vieni qua, bravo Vieni, muori, muori Mori, Mori! Aaaah! È ah. il nuovo metodo per sterminarli tutti. Ce ne abbiamo. ne abbiamo occupati tre così, tre Cos'è? Vediamo. Ma cos'è che ho preso? Ho preso qualcosa? Cos'è che ho preso? Armatura inquietante No Raga, ma avete visto, Ma no? c'ho la pelle del tipo addosso, che schifo. Raga, però è più forte l'armatura, è viola, guardate. Quindi mi danno l'armatura, fantastico. Raga, ce n'era uno, è sparito. Chi ha finito? Raga. Il nostro eroe è riuscito a sopravvivere all'attacco di quattro boss. Riuscirà a sopravvivere anche agli altri? lo scopriremo nel prossimo episodio per questo video è tutto io vi ricordo di commentare lasciare like, condividere e iscrivervi per sapere tutti i nuovi episodi ciao